ciao a tutti e benvenuti in questo video vedremo alcune funzionalità di Canva precisamente la versione desktop che voi potete scegliere e selezionare in base al vostro sistema operativo direttamente appunto dal sito di Canva spostandoci ecco sull'ambito educational possiamo invitare i nostri alunni o comunque i nostri studenti i nostri ragazzi a creare una piccola GIF una gif che si animi allora ecco creiamo un nostro progettino come vedete dopo aver scaricato l'applicazione per la versione appunto desktop verrà creata in automatico l'icona sulla quale cliccare e quindi si aprirà questa schermata vado ad ingrandirla in quanto già l'ho preventivamente aperta e a questo punto ecco creiamo il nostro progetto o la nostra lezione Scegliamo una dimensione personalizzata, ma possiamo anche utilizzare uno dei modelli tra quelli proposti. Scegliamo dimensioni personalizzate e va bene, ecco, il 600x600. A questo punto ecco, entriamo proprio all'interno del programma e eh, creeremo una piccola faccina. Prima con occhi chiusi. e poi faremo in modo appunto che si animi aprendo gli occhi possiamo anche vedere su, sui vari modelli o direttamente su elementi che è meglio vaccina con occhi chiusi ecco così abbiamo l'opportunità di selezionare quella che più ci interessa e in questo caso ecco va bene questa possiamo duplicare ecco, questa nostra piccola diapositiva o pagina come la chiama Canva possiamo modificare i secondi invece di 505 ecco qui premere invio assicuriamoci che anche la seconda abbia lo stesso arco temporale quindi 05 05 cliccando vedete su entrambi la durata è la stessa ora che abbiamo le nostre due immagini perfettamente uguali selezioniamo un paio di occhi quindi scriviamo occhi scegliamo quello che è il modello che più ci interessa come vedete c'è una grande varietà va bene questo modello ecco lo andiamo a inserire Sul secondo ridimensioniamo centriamo se siamo soddisfatti ecco passiamo alla alla condivisione quindi al salvataggio del progetto che prima rinominiamo invece di progetto senza nome scegliamo attività di confaccino invia quindi condividiamo e allo stesso tempo andiamo a salvare ma possiamo anche copiare il link e mostrare questa nostra pagina agli altri scarichiamo Ecco qui il formato che ci interessa, tutte e due le pagine va bene, salva le impostazioni in download e andiamo a scaricare. Nello scaricamento attendiamo che avanzi fino alla fine, confermiamo dove volere salvare, quindi sul desktop, sulla cartella immagini, dove più ci aggrada. E andiamo quindi ad aprire la cartella dove noi abbiamo pensato di sistemare appunto questa immagine dove la siamo andati diciamo a collocarla ora andrò ad aprirla e vediamo se l'esperimento è riuscito andremo a vedere a osservare proprio questo movimento da occhio chiuso a occhio aperto con due faccine che diventeranno una unica in movimento Dopo aver cliccato sull'immagine, ecco io l'ho aperta, vedete che l'effetto c'è e funziona, occhi chiusi occhi aperti. Vedete, con la sequenza temporale che abbiamo scelto, e sull'immagine appunto già selezionata. Come vedete l'effetto è perfetto, potremmo anche modificare lo sfondo, aggiungere elementi, aggiungere due faccine contemporaneamente, sarete voi poi a decidere ecco, cosa cosa inserire in base appunto all'attività che dobbiamo portare avanti con i nostri allievi. Ritornando su Canva possiamo comunque anche arricchire il nostro lavoro per esempio inserendo del testo. che potremmo poi anche animare su animazione o animare direttamente la nostra immagine per esempio su animazione potete dare ecco, alcune espansioni un effetto in entrata o in uscita il primo dal basso il secondo o entrambe entrate uscite entrambe per essere sicuro ecco col tasto sinistro seleziono tutto potrei anche dire raggruppa così sono sicuro che non vado a intaccare diciamo l'immagine il raggruppamento può essere sempre annullato comunque da qui in alto a destra ma anche l'immagine vedete può essere modificata in alto a sinistra invece con alcuni effetti ma se sono soddisfatto del mio lavoro posso anche lasciare il tutto come si trova bene a questo punto interveniamo sul testo anche semplicemente cambiando il colore ok condividiamo nuovamente scarichiamo gif scarica di nuovo elabora attendiamo quindi ha finito e possiamo riaprire l'immagine e quindi avremo effetto con la scritta quindi come vedete ogni inserimento si aggiorna salvando possiamo decidere anche di dare un secondo nome o lavorare sempre sulla stessa immagine potremmo cambiare lo sfondo per esempio anche vedete E questa è la nostra pagina o anche qui cambiare elemento ecco come se vedete passasse proprio da da una parte a un'altra da un'ambientazione un all'altra e potremmo ancora aggiungere un'altra pagina facendolo ritornare di nuovo per esempio con gli occhi chiusi e di nuovo verde ecco e per questo video è tutto grazie per avermi seguito